al 2012 c'è stato il 30% in più di emigrati soprattutto giovani talenti, giovani cervelli che preferiscono andare all'est eh, Fondo Nazionale per le politiche sociali aveva, aveva, eh, lo Stato stanziava un miliardo di euro nel 2007 che quest'anno sono diventati 45 milioni non parliamo dell'istruzione L'Italia è l'unico paese europeo che dal 2000 ad oggi non ha incrementato le spese per la, per, per la scuola. Anzi, gli eh, tagli sono stati micidiali, eh, più di un punto percentuale del PIL negli ultimi vent'anni. E infine, dal, sempre parlando della scuola, dal 98 al 2009, quindi in dieci anni, il numero degli edifici scolastici è calato, sono mille edifici scolastici in meno in Italia, 20.000 insegnanti in meno e 200.000 alunni in più. Ecco, questa è la situazione descritta eh, in modo sommario, quindi ci sarebbe molto da approfondire eh, nel nostro paese, 2008, almeno dal 2008... Eh, perché la, la, la crisi ha fatto sentire i suoi effetti peggiori appunto da quella data, ma probabilmente sì, i problemi ci sono stati anche, anche anni prima. Però, dunque, di fronte a questa situazione così eh, desolante, a questo quadro così sconfortante, la realtà eh, ancora più sconcertante è un'altra, come diceva prima Mattia Corsini, cioè noi stiamo andando a fondo e non abbiamo neanche la possibilità di muovere braccia e piedi perché non abbiamo più la sovranità questo è il problema di fondo cioè, non, eh, di fronte a questa crisi l'Italia è di fatto impotente perché ha completamente perduto la sovranità in materia economica e monetaria non siamo noi, non è l'Italia che può decidere liberamente cosa fare, secondo i propri interessi, ovviamente i propri interessi nazionali e le proprie priorità. Il governo italiano non può attuare politiche eh, protezionistiche o monopolistiche che pure non sono affatto... Eh, escluse dalla Costituzione, terzo titolo, gli articoli dal 35 al 47, eh, prevedono anche forme di, di, di monopolio, di protezionismo. <ride> Del resto sappiamo che l'economia degli Stati nazionali oggi è, con, è sottratta al controllo degli Stati nazionali, appunto, e quindi al controllo dei popoli. È affidata al mercato internazionale, che è una, come una giungla, più forte detta legge e il debole soccorre. Ora, perché l'Italia è diventata un paese senza sovranità? Eh, la, la sovranità è rimasta solo formale, ma sostanziale, quella sostanziale non ce l'abbiamo più. Perché l'ha ceduta l'Unione Europea a partire dal famigerato trattato di Maastricht del 92 quindi le altre tappe Amsterdam, Nizza, Lisbona hanno, ehm, hanno segnato delle perdite graduali di sovranità da parte del nostro paese l'abbiamo ceduta all'Unione Europea che però non è, non è una, su, come dire, una supernazione non è un'entità politica questo è un altro grosso problema. È una costruzione, che cos'è l'Unione Europea? È una costruzione. retta sostanzialmente dal potere bancario della Banca Centrale Europea e dal punto di vista politico dalla Germania. Questa costruzione è finalizzata all'egemonia, allo strapotere dei mercati dei, dei mercati finanziari e delle grandi lobby. E questa è l'Unione Europea. Non è l'Europa dei popoli. È l'Europa dei grandi mercati finanziari. Questa eh, egemonia dei mercati finanziari si raggiunge attraverso la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. E quindi non devono avere più frontiere che possano ostacolare. E da una parte l'egemonia, la supremazia assoluta dei mercati finanziari sull'Europa si traduce in una perpetua austerità per i popoli. Decenni di sacrifici ci aspettano. Eh? decenni di tagli alla spesa pubblica, è un'egemonia non democratica, ricordiamo la famosa lettera della Banca Centrale Europea che nell'agosto del 2011 fa cadere il governo, in questo contesto il Parlamento ha di fatto una funzione, non voglio dire decorativa perché sarebbe troppo, ma puramente consultiva, non decide. Dell'asse riconquistare la sovranità nazionale significa riconquistare la sovranità popolare, e questo non è possibile rimanendo nell'Unione Europea e nel contesto della moneta unica dell'euro. Per noi, non, non è realistico pensare come Hollande, no? che dice che parla del balzo in avanti democratico dell'Europa. Eh, un giorno l'Europa. L'Unione Europea non sarà più quella dei banchieri, delle, delle, della grande finanza, delle grandi lobby, ma sarà un'Europa democratica. No, per noi questo è assolutamente irreale. Non pensiamo che sia, sarà mai possibile riformare dall'interno l'Unione Europea e l'EU riformarli in che senso? in senso sociale, in senso anche federale come è stato detto, come si continua a ripetere in senso progressista e questo è perché i paesi europei hanno storie e culture diverse ma come si fa? ma come si fa a pensare a eh, una unione politica quando, a una democrazia europea quando manca il demos cioè il popolo ma esiste? Voi avete mai visto il popolo europeo? Noi conosciamo i vari popoli, che hanno una, i vari paesi che hanno una storia anche millenaria alle spalle, una storia anche di conflitti che si sono conclusi non tantissimo tempo fa, con la Seconda Guerra Mondiale. Ricorda un po' la, la, la situazione dei paesi e, e, la, e la, la tradizione anche dei paesi europei, la forte identità, ricorda un po' la, la storia antica, la storia delle città stato greche, le Polis, che non riuscirono mai a unirsi e a formare un unico, un unico stato, pur parlando praticamente la stessa lingua, avendo, avendo in comune molte più cose di quanto non abbiamo in comune noi, con gli altri popoli europei, insomma, i popoli europei che hanno in comune fra loro. Riprendo un esempio del, dell'economista francese L'Orton, no? che dice, per ipotesi, un'ipotesi che consideriamo irrealizzabile, ma eh, ammettiamo, per pure ipotesi accademica, che possa esistere un giorno un Parlamento europeo sovrano, figuriamoci. E, allora immaginiamo che questo Parlamento sovrano eh, a un certo punto voti una legge che permette lo sforamento del debito sovrano dell'Unione Europea, ma secondo voi la Germania ci sarebbe, dice, dice Lordon Oppure facciamo l'esempio della Francia, il Parlamento. Ehm, Vota una legge, il Parlamento europeo sovrano vota una legge che privatizza la previdenza sociale. Un discorso del genere cioè, fatto ai francesi significa eh, l'immediata uscita della Francia dall'Unione Europea. Quindi la frase di. Questo, la frase di questo eh, grande e noto scrittore tedesco Enzes Berger è quanto mai eh, tratta, da un, tratta da, un, da un libretto che è uscito, è uscito un paio di anni fa che ha provocato molte polemiche quanto mai eh, indicativa eh, l'Europa ha già superato ben altri tentativi di informare il continente eh, l'ultimo a provarci è stato Hitler in voleva unificare l'Europa, tutti avevano in comune l'hybris, cioè la superbia, questa parola che deriva dalla tradizione greca. Il eh, eh, superbo è colui che viola, è l'uomo che viola i limiti, i confini che sono stati posti al suo agire dagli dèi, dal destino. E quindi nessuno di questi tentativi era destinato a un successo duraturo. Non possiamo pensare che, ripeto, paesi di tradizione millenaria come la Francia, la Germania, l'Italia stessa, eh, possano mai unirsi e formare un unico superstato, ma una... non c'è nessun realismo in queste cose. L'Unione Europea secondo noi dell'Azio si sfascerà perché è, una è il prodotto di una, di una strazione, è il prodotto della volontà egemonica di una minima parte della società europea, di quella che è in mano alla finanza, dei grandi lobby, dicevo, dei grandi lobby industriali anche, All'Unione Europea non corrisponde l'esistenza reale di nessun popolo europeo, non esiste una società civile europea, nemmeno una minoranza colta come poteva essere quella che ha pilotato il risorgimento italiano. Non c'è. Non esiste un'opinione pubblica europea, non esistono sindacati eh, a livello europeo né tantomeno partiti politici non esistono editori su scala europea nemmeno a livello di radio di radio e televisione siamo, si può dire una cosa del genere non, non, non esistono associazioni di cittadini su scala europea noi ci pensiamo ancora e ci penseremo sempre in chiave nazionale quindi questo progetto unionista, europeista, di eh, unire e eh, appunto di, di tenere insieme ciò che è, di uniformare meglio, di uniformare ciò che, ciò che è diverso perché è, giusto, è giusta l'idea di eh, impedire che tra, tra i popoli europei ci siano altri conflitti rovinosi come quelli che hanno Insanguinato il continente nel, nel, nel primo novecento, ma non è l'Unione Europea il modo migliore per realizzare la pace tra i popoli europei, anzi, potrebbe essere la scintilla di tensioni di non poco conto. E quindi e, e, questo è il progetto. Unionista, in che cosa consiste nel distruggere la sovranità nazionale senza sostituire la sovranità dei vari, dei vari paesi una supernazione un'entità politica eh, in grado di eh, forte, in grado di, di, di, di sostenere i popoli perché espressione del popolo sarebbe l'espressione di quel popolo europeo che abbiamo detto non esiste questo progetto ignora ogni considerazione relativa al carattere, alle tradizioni, ai, se volete, pregi e difetti dei singoli popoli europei. Ci viene detto che bisogna stare insieme perché soltanto in questo modo è possibile fronteggiare le sfide della globalizzazione. Dunque, Lars è convinta che invece le nazioni non sono morte date per defunte ormai non sono affatto morte i popoli sono destinati ancora a una lunga vita nonostante i tentativi di omologazione globalista allora eh, dobbiamo sapere che il risveglio dei popoli potrà essere non sappiamo se e se, quando avverrà se, cioè, avverrà sicuramente ma i tempi potranno essere lunghi, speriamo di no, ma dobbiamo sapere che questo risveglio potrà essere anche violento, potrà prendere strade e forme che non ci piacciono, potrà avere aspetti nazionalisti e dopo una crisi economica non è detto che vinca sempre il New Deal di Roosevelt, eh, dopo la grande, la grande depressione del 29, sì, negli Stati Uniti vincono i democratici, ma in Europa vince Hitler Glass esiste anche per dare un volto democratico e costituzionale a un risentimento a un rancore si sta diffondendo sempre di più e i cui esiti sono imprevedibili Basta, io per, per ora mi fermo e poi magari riprendiamo per parlare prima di questo. Grazie.